Pascia bene a tutti voi e trovati insieme a Sant'Antonio e Santo di Padova. Il Vangelo prosegue così. Ipocrita togli prima la trave. Stiamo parlando del Vangelo in queste due ultime tredicine. Togli la trave. Prima da tuo occhio e poi dall'occhio di tuo fratello. E il sermone continua così. Non è infatti un dottore capace di guarire gli altri colui che non ha prima curato se stesso. L'occhio dell'Ippocrata è esageratamente aperto per vedere le colpe degli altri ma non riconosce la propria presunzione. Perciò dice il poeta, se tu, malato, agli occhi vedi le tue malvagità con gli occhi appannati, perché invece vedi con tanta penetrazione i vizi degli amici? Magari l'occhio che vede tutto, potesse vedere anche se stesso. Questa quarta parte del Vangelo concorda con la quarta suddivisione dell'Epistola. Non solo la creazione, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli di Dio. Le primizie dello Spirito Santo sono la contrizione e l'amarezza per i peccati, che sono le prime cose da offrire a Dio. I santi che le posseggono non guardano alla trave nell'occhio dell'altro, non giudicano nessuno, non condannano nessuno gemono interiormente nell'amarezza della propria anima aspettando l'adozione, cioè l'immortalità del corpo. Di questa immortalità ci renda partecipi colui che morì per noi e che anche risuscitò Gesù Cristo nostro Signore, a cui aspettano onore e gloria insieme al Padre. Allo Spirito Santo per i secoli di te eterni. Dico ogni anima misericordiosa. Amen. Alleluia. Pace bene e buonanotte.